Allora, eh, oggi dopo il rientro delle vacanze apriamo un nuovo argomento e iniziamo a parlare di grafi. Mm? Eh, così avremo una struttura dati in più, più completa, più articolata, su cui poter riuscire a rappresentare e modellare anche problemi più complessi. questo microfono che è troppo alto, non riesco a abbassarlo. Ok. Eh, io eh, so che l'argomento dei grafi l'avete già trattato anche se da un punto di vista diciamo così meno implementativo rispetto a quanto faremo noi nel corso precedente di ricerca operativa, eh, per cui io spendo solamente i primi 15 minuti giù di lì a rinfrescarci la memoria su quelle che sono le definizioni principali legate ai grafi, tanto così per magari ricordiamo la terminologia, ricordiamo un pochino di che cosa si parla e poi ci tuffiamo direttamente eh, all'interno della libreria che useremo noi per poter diciamo così, lavorare con questa struttura dati e con gli algoritmi ad essa collegati. Quindi di fatto, che cosa sia un grafo, eh, già lo sappiamo no? dal punto di vista astratto, è eh, un insieme di punti o nodi o vertici eh, li possiamo chiamare indifferentemente nodi o vertici, che sono dei punti all'interno eh, appunto del grafo stesso, e un insieme di archi eh, che collegano tra di loro questi vertici. Quindi un insieme di vertici e un insieme di archi e ciascun arco può collegare tra di loro eh, vari vertici. Eh, il grafo è una struttura estratta che poi si concretizza, si specializza a seconda poi del dominio applicativo, secondo di che cosa dobbiamo farne, e rappresenta situazioni anche molto, molto diverse. Quindi all'interno di ciascuna disciplina, alla fine il grafo diventa una struttura dati che può essere usata per rappresentare alcune delle specificità. Facciamo solo attenzione, visto che noi poi tenderemo a vedere tutte e tre le cose, a una distinzione nella terminologia. La parola graph. In inglese può voler dire tre cose, può voler dire il grafo in senso matematico, in italiano appunto lo chiamiamo grafo, può rappresentare il grafico di una funzione, in questo caso tendenzialmente informaticamente parlando si parla più di plot, plotting a function, no? di, di disegnare il grafico di una funzione, e, e il chart potrebbe essere anche un grafico di quelli da Excel, no? business chart, eh, in questo caso la parola più corretta in inglese sarebbe chart, eh, in italiano parliamo di grafico. Qui grafico di una funzione e grafico diciamo così, eh, tipo istogramma, noi usiamo lo stesso termine anche se in italiano anche se parliamo di cose completamente diverse. Ecco, tutte queste tre cose ovviamente sono cose molto distinte tra di loro, eh, ricordiamoci che qui parliamo di grafo e non di grafico, ecco non sbagliamo eh, proprio sul punto di partenza. Sul, sull'inizio dello studio dei grafi come branca della matematica, eh, forse sicuramente questo aneddoto, aneddoto l'avete già conosciuto, no? c'erano eh, i, i, i, diciamo, i nobili dell'epoca, qui parliamo del 1700, eh, non sapevano come passare giornate, quindi si interrogavano su come poter eh, passeggiare su tutti i ponti di questa città di Königsberg eh, senza dover passare due volte dallo stesso ponte e non riuscivano a trovare una soluzione eh, fino a quando arrivò, eh, dove è andato? arrivò il, eh, il signor Eulero, eh, eh, che, che ritornerà di, diverse volte grafici, dei grafici, sui grafi, che è un matematico che dimostrò per la prima volta, appunto inventando in quel momento che oggi le basi di quella che oggi chiamiamo la teoria dei grafi, Ehm, dimostrando che, che non era possibile no? adesso questa dimostrazione per noi oggi è una banalità parleremo di grafi euleriani non euleriani proprio per ricordarsi di questa origine eh, ma all'epoca chiaramente era un tipo di matematica completamente nuova ehm, dopodiché eh, dobbiamo purtroppo quando cerchiamo di applicare un concetto astratto come quello di grafo a dei problemi concreti ci troviamo di fronte a tutta una serie di variabili, varietà distinte, eh, modi diversi o esigenze diverse di rappresentazione. E questo fa sì che la definizione di grafo non sia univoca, non sia unica, ma esistono in realtà molte sottospecie di grafi. Eh, tra un attimo, quando parleremo della libreria, vedremo che la libreria ne supporta 16 eh, tipologie diverse di grafi, che si distinguono sulla base di che cosa? Beh, si distinguono innanzitutto sulla base eh, delle regole con cui gli archi possono collegare dei vertici. Allora, possiamo avere un grafo semplice, cosiddetto semplice, quando data una coppia di vertici può esistere un arco che li collega oppure può non esistere quell'arco che li collega e non abbiamo altre eh, possibilità. E questi vertici devono essere distinti tra di loro. Quindi un grafo semplice è un grafo in cui per ogni coppia di vertici può esistere o meno un arco che li collega e i vertici collegati a un arco devono essere diversi tra di loro. Se noi rimuoviamo uno o l'altro o entrambi di questi vincoli troviamo delle generalizzazioni del concetto di grafo come ad esempio rimuovendo il fatto che può esserci un solo arco tra una coppia di vertici otteniamo il cosiddetto multigrafo che è un grafo nel quale tra una determinata coppia di vertici può esistere più di un arco distinto mm? e per alcuni tipi di problemi può essere, non so, problemi di eh, calcolo di percorsi e allora dal punto A al punto B ci può arrivare ma in due modi diversi, allora in quel caso hai bisogno di rappresentarli entrambi mm? oppure possiamo rimuovere l'altro vincolo che i due vertici di partenza e di arrivo siano distinti e allora otteniamo i cosiddetti eh, pseudografi eh, in cui sono ammessi dei loop, o dei in italiano lo chiamerò un cappio, eh, archi che partono e arrivano allo stesso nodo, allo stesso vertice. Eh, questo nella definizione più semplice, nella definizione appunto di grafo semplice, questo è escluso, non viene permesso perché in molti casi non serve a niente, no? è inutile, una, diventa solamente una complicazione inutile da gestire e non serve per rappresentare informazione. Cioè un vertice, se io immagino un grafo come qualcosa che mi, che mi modella delle situazioni e dei passaggi, no? dei luoghi e dei, e dei spostamenti, eh, dato un vertice io sono già su questo vertice, non devo attraversare un, un cerchio per tornare al punto di partenza però invece, in alcuni casi invece, è, è importante poter rappresentare anche queste informazioni. Eh, e, ovviamente queste sono due cose indipendenti, noi potremmo avere multigrafi che non permettono cappi, grafi semplici che permettono capi, oppure multigrafi che permettono anche cappi. No? Abbiamo almeno quattro possibilità diverse. E poi, eh, per ciascuna delle possibilità precedenti, l'arco può essere concepito come un'entità... Ordinata o orientata di solito, come diciamo nella terminologia dei grafi, oppure un grafo non orientato. Purtroppo in italiano non c'è una parola per dire non orientato, diciamo non orientato. Quindi il grafo può essere composto da archi non orientati, significa che l'unica informazione che ho su un arco è qual è la coppia dei due vertici che collega, ma non c'è una direzione attraverso cui attraversarlo, quest'arco. Questo vuole anche dire che se un arco collega il vertice A col vertice B, questa affermazione è indistinguibile rispetto all'affermazione che l'arco collega il vertice B col vertice A. Quindi è sempre simmetrica in un certo senso questo tipo di relazione. Mentre invece, in un caso di un arco orientato, l'arco ha un punto di partenza e un punto d'arrivo, che corrispondono a due vertici distinti se il grafo è semplice. Quindi dire che eh, il, c'è eh, un arco che collega il vertice 3 al vertice 4, ad esempio, è diverso rispetto all'arco all che colleghi il vertice 4 al vertice 3. Possono esserci entrambi e sono indipendenti, sono archi indipendenti, quello che va in un verso e quello che va nel verso opposto possono esistere entrambi anche in un grafo semplice, perché non si tratta comunque di due volte lo stesso arco, ma di due archi diversi, perché l'arco in questo caso comprende anche la direzione quindi ad esempio in questo caso vediamo una doppia freccia per indicare che qui c'è un arco che va in un senso e anche l'arco che va nel senso opposto di solito cercheremo di disegnarlo con due frecce distinte per renderlo più chiaro e quindi questa è una um, una, una possibilità in più quindi di, ass di associare dei, uh, una direzione agli archi oppure possiamo avere la possibilità di associare dei pesi o delle etichette, se vogliamo essere più generici, parliamo genericamente di etichette, agli archi o ai vertici. Molto spesso si fa sugli archi, cioè noi finora abbiamo parlato di un grafo come un'entità diciamo pura, cioè dei vertici o degli archi, punto. Ma il vertice in sé non ha informazione, solamente come fosse un punto nello spazio. L'arco in sé non ha informazione, se non quali sono i due vertici che collega, eventualmente l'orientamento. Ma quando vogliamo rappresentare dei problemi seri, eh, in realtà il nostro vertice rappresenterà qualche oggetto reale. E allora avrà dell'informazione associata. E anche l'arco rappresenterà il fatto che da A a B si può andare con l'ascensore, eh, e quindi ho bisogno di informazioni che mi dicano qual è l'ascensore, quanto tempo ci mette, eccetera, eccetera. No? Quindi nei problemi pratici no, è usuale dover associare agli archi o ai vertici o a entrambi delle etichette, dei valori, degli attributi in più, delle informazioni aggiuntive. Alcuni lo rappresentano con i colori, no? se uno vuole rappresentare delle etichette non numeriche. Ma eh, l'idea è che si arricchisce l'informazione che ho nel vertice e l'informazione che ho nell'arco con l'informazione aggiuntiva. Il caso più semplice è quello del grafo pesato, in cui l'informazione aggiuntiva è sotto forma di numero reale e lo si associa agli archi. Quindi un grafo pesato è un grafo in cui gli archi hanno ciascuno un'etichetta composta, composta da un numero reale tutti gli altri casi sono possibili semplicemente non hanno dei nomi eh, brevi come quello di eh, grafo con gli archi pesati no? si parla di peso per rappresentare un numero che può essere una funzione di costo una funzione di valore eccetera eccetera allora se riassumiamo tutto questo ragionamento in termini formali un grafo è rappresentato, è perfettamente caratterizzato da due insiemi un insieme di vertici V e un insieme di archi E dove un arco è un sottoinsieme del prodotto cartesiano di vertice per vertice. Quindi è, matematicamente, una relazione sull'insieme dei vertici. Quindi un sottoinsieme di tutte le possibili coppie di vertici. Definito così è la definizione di un, arco, di un grafo orientato. Perché può, possiamo inserire nell'insieme di archi l'arco che va da 1 a 3, la coppia 1,3, e questa non implica automaticamente che ci sia anche la coppia 3,1, come sarebbe invece in un arco non orientato. Allora, in questo caso gli archi sono, per questa definizione, che è la più semplice, orientati, e quindi ogni arco, ogni arco, in ogni arco si può riconoscere la sua sorgente, il suo punto di partenza e il suo punto d'arrivo, il sinc, sì, la destinazione. Um, quindi, se noi disegniamo un grafo di questo genere, in cui, tanto per complicarci la vita, ho aggiunto anche un cappio, è un grafo orientato, come si vede, fatto, composto da eh, sei vertici e un certo numero di archi, lo possiamo, secondo la definizione, rappresentare così. V è l'insieme dei vertici che ho identificato con le loro etichette, ho etichettato i vertici con dei numeri diversi, eh, ovviamente sto parlando di un insieme, quindi gli elementi dell'insieme in qualche modo devono essere distinguibili, devo poter distinguere uno dall'altro, con un numero, con un'etichetta, con una stringa. E poi gli archi. Quindi E è un insieme di coppie. 1, 2 è l'arco che va da 1 a 2, 2, 2 è il cappio che va da 2 a 2, 2, 5 è l'arco che va da 2 a 5 e così via. Qualunque sottoinsieme io scelga per costruire questo insieme E mi dà un grafo diverso sugli stessi vertici ok um, niente, dicevamo le, le varie definizioni, riprendiamo solamente i termini il grafo non orientato è un grafo in cui queste coppie di vertici 1, 2, 2, 2 so, devono, vengono, vengono interpretate come coppie non ordinate cosa vuol dire interpretate come coppie non ordinate? vuol dire che comunque ho un insieme questo insieme non contiene delle coppie 1,2 tra parentesi tonda, ma contiene degli insiemi di due elementi. L'insieme 1,2, vedete che qua ci sono le graffe, mentre prima c'erano le tonde. L'insieme 1,2 è un elemento che non è diverso dall'insieme 2,1, insiemisticamente parlando, contengono gli stessi elementi, dentro l'insieme non conta l'ordine. Quindi se io concepisco l'insieme degli archi come un insieme di coppie non ordinate, ossia insieme di dimensione 2, automaticamente quando dico che ho l'arco 2.5 oppure dico che ho l'arco 5.2, che in realtà è lo stesso arco, ho detto tutto, non c'è, non è possibile distinguere neanche per come lo scrivo, diciamo così, l'orientamento dell'arco stesso. E quindi dipende poi ovviamente dal problema che cerchiamo di modellare, quale delle due rappresentazioni sia più utile. Vedremo questa differenza tra parentesi graffa e parentesi tonda anche nella libreria. Eh, in questo caso si cercano anche di usare dei termini che non tradiscano no, il nostro, diciamo così, vizio di pensare in modo orientato, no? Quando io dico l'arco da 1 a 2, o l'arco che collega 1 e 2, in qualche modo l'1 lo dico prima del 2, e quindi sembra quasi che stia suggerendo un ordine preferito, no? Um, allora si, si cercano anche di usare dei termini in cui dice l'arco è adiacente a questi vertici o incidente sui vertici, non dico va da a, non dico collega questo a quello, ma è, diciamo così, fa da ponte tra, in modo da, da mettere i due vertici a, a, a, diciamo a pari livello. Quindi c'è una relazione che viene chiamata di adiacenza, in cui un arco è adiacente a un vertice, un vertice è adiacente a un arco, anzi in realtà un arco è adiacente di solito a due vertici, se non, se non stiamo parlando dei cappi, e quindi spesso si usa anche questa terminologia, adiacenza o incidenza, no? semplicemente per ricordarcelo. Ok, eh, che cosa possiamo misurare su un grafo? Parliamo di cose semplici, no? non ancora di algoritmi complessi. Allora, innanzitutto, eh, ogni vertice può avere un numero di archi incidenti diverso. Allora, in un grafo non orientato, io l'unica cosa che posso distinguere è quanti archi incidenti su quel vertice ho. Questo viene detto il, il grado del vertice. Quando dico un grado di un vertice è il numero di archi che arrivano su quel vertice, arrivano o partono, incidono su quel vertice. Nel caso di un grafo orientato, le cose si complicano un pochino. Perché io posso avere degli archi che arrivano e degli archi che partono, che escono. Allora in questo caso avremo due concetti di grado diverso, il grado in uscita e il grado in ingresso dell'arco, del vertice, scusate, che è il numero di archi uscenti, appunto, il numero di archi entranti, in un grafo orientato. E quando parliamo di, grafo, di, di, di grado, genericamente, non specificandolo, è, intendiamo la somma dei due, che può essere anche un po'... A volte crea delle sorprese perché se ho due, eh, un, un arco che va vale nelle due direzioni, in realtà quello lo sto contando due volte. Mm. Vabbè, questi sono solo esempi molto semplici di, di calcolo del grado. Un'altra cosa è che, quindi, i vertici non sono isolati perché sono collegati ad altri vertici. Quindi di ogni vertice posso conoscere quelli che sono i vertici adesso adiacenti ossia quelli raggiungibili attraversando gli archi adiacenti al vertice di partenza. Quindi, dato un vertice, posso trovare i vertici vicini. Se ho degli archi, sicuramente dall'altra parte di quell'arco avrò degli altri vertici. E così io ripeto questa operazione più volte, quindi da un vertice mi sposto attraverso un arco adiacente verso un altro vertice, che a questo punto chiamo anch'esso adiacente, e poi da questo vertice, per spostarmi ancora e così via, sto costruendo una sequenza di vertici che hanno la proprietà che per ogni coppia di elementi di questa sequenza esiste un arco che li collega. Questo lo chiamiamo un cammino, un cammino su un grafo. Un cammino su un grafo è una sequenza di vertici in cui, informalmente parlando, tocco più vertici e passo da uno all'altro attraversando un arco. Quindi devo passare solamente, usare solamente no, gli archi per potermi spostare da un grafo all'altro. Il cammino è un cammino semplice se eh, non passa mai due volte allo stesso vertice, essenzialmente. Se non viene mai usato due volte allo stesso vertice, o in alcune definizioni, se non viene usato due volte allo stesso arco. E quindi il fatto di poter creare dei cammini su un grafo mi permette di definire un concetto di raggiungibilità. Cioè un nodo, è o un vertice, è raggiungibile da un altro se esiste almeno un cammino che porta dal secondo nodo verso il primo nel caso di un grafo non orientato la raggiungibilità è una proprietà simmetrica anche lei, nel caso di un grafo orientato è possibile che A, da A si possa raggiungere B ma da B non si possa tornare indietro e raggiungere A no? dipende ovviamente da come è fatto e questi sono diciamo, i concetti di base no? che sono le, le, le, le informazioni di base sui, che ci permettono di caratterizzare no? un grafo ecco, eh, parlando di cammini Abbiamo detto un cammino semplice, un cammino in cui non, non riuso mai lo stesso tratto, ma senza riusare lo stesso tratto io potrei avere il punto di arrivo uguale al punto di partenza. punto di arrivo uguale al punto di partenza significa che un cammino è chiuso e, e viene, viene, detto, viene chiamato in questo caso un ciclo. Allora, può darsi che esistano grafi che, am, che ammettano dei cicli oppure grafi che non ammettono dei cicli. Quindi la proprietà di un grafo è quella di ammettere oppure meno la possibilità di partire da un vertice e arrivare a quel vertice di partenza, scegliendo opportunamente il vertice ovviamente. Quindi ad esempio questo grafo è un grafo ciclico, ah, ammette almeno un ciclo che è il ciclo 1, 2, 5 e 1, che è il cammino 1, 2, 5 e 1. Ehm, a cosa ci servono? Eh, ci sono i, il concetto di ciclicità e quello di connettività sono molto collegati, hm? in un modo anche curioso. Eh, dunque, noi ab abbiamo definito cosa vuol dire da un vertice poter raggiungere un altro vertice. In questo caso addirittura questa componente 1, 2, 5, cioè, essendo composta da un ciclo, la posso navigare diciamo così in qualunque direzione possibile ma se parto in due non sarà sicuramente possibile arrivare a 6 allora, in questo caso dico che questo grafo non è connesso vuol dire che non è possibile che non è vero che ogni vertice sia raggiungibile da ogni altro vertice un grafo, un qualunque grafo non connesso come vediamo questo in realtà è composto sempre da più componenti connesse cioè se il grafo nel suo complesso non è connesso, cioè non, esistono due vertici per i quali non, non riesco a trovare un cammino, eh, io posso sempre decomporre il grafo in sottografi più piccoli, ciascuno dei quali sia connesso. E questi sottografi eh, prendono il nome appunto di componenti connesse del grafo stesso. Cioè pensiamo che, ne so, alla rete stradale, se, se i vertici sono le città e gli archi sono le strade, le isole, dove non ci sia un ponte, eh, sono, rappresentano delle componenti anche molto articolate, fatte di città e strade, ma non sono connesse al continente. Quindi un qualunque grafo può essere composto da più componenti. In questo caso, questo grafo è composto da tre componenti connesse, indipendenti tra di loro. Eh, non entro nel dettaglio della connettività forte che è quella del, che si applica nei grafi orientati perché lì diventa più complicato perché tu a seconda del verso con cui stai andando puoi raggiungere oppure non raggiungere un, un elemento ma è un caso che si trova abbastanza raramente. Eh, volevo ancora arrivare a dare un'altra definizione prima di entrare... Eh, esatto. Allora, sempre giocando su questi... Uh, concetti di connettività do una definizione un po' strana di albero, che forse noi abbiamo una definizione molto intuitiva di un albero, però matematicamente più semplice. Un albero è un grafo connesso a ciclico, vabbè, non orientato. E, uh, mette insieme la, la ciclicità e la connettività del grafo. Quindi un albero è l'unico, diciamo così, è uno spartiacque tra i grafi eh, connessi e i grafi ciclici. Facciamo questo esercizio. Questi sono esempi di tutti gli alberi possibili che posso disegnare fino a sei vertici. Prendetene uno qualunque di questi in mente vostra, e provate ad aggiungere un arco senza aggiungere un ciclo. Non è possibile. Non è possibile aggiungere un arco che non crei un ciclo. Quindi un, un albero è un grafo al quale, che ha il numero massimo di archi che può avere pur non essendo ciclico. Se aggiungessi anche solo un arco saltano fuori dei cicli, necessariamente. E mentalmente proviamo a fare l'operazione inversa, proviamo a togliere un arco. E ditemi se siete capaci a togliere un arco senza rendere l'albero disconnesso, senza spezzare, rendere non più connesso il grafo. Anche questo è impossibile. Quindi un albero è un grafo che ha il numero minimo di archi per renderlo connesso se avesse anche solo un arco in meno, non sarebbe possibile renderlo connesso. E questa è una proprietà carina, perché da un lato è connesso e quindi da ogni vertice posso arrivare a qualunque altro vertice. Dall'altro non è ciclico, e quindi significa che tra dati due vertici di sicuro c'è un cammino perché è connesso, e di sicuro quel cammino è unico. Non ho alternative, non è che posso passare di qui oppure di là. Ho un percorso unico. Quindi l'insieme degli alberi, qui ho disegnato un altro albero, ehm, vedete questo è un grafo connesso a ciclico, mi basta guardare queste due cose, è connesso sì, ha dei cicli no, allora lo chiamo albero. Noi siamo abituati l'albero a, a, a, a pensarlo come struttura dati che hanno una radice e poi una serie di livelli, no, l'abbiamo usato più volte. In realtà, visto come grafo, non ha bisogno di avere un orientamento particolare, un nodo privilegiato che sia la radice. Basta che abbia queste due proprietà. Anzi, qualunque nodo dell'albero può diventare a sua volta una radice. Allora, qui ho fatto i due esempi: se io rimuovo anche solo un arco, qui ero in vena, ne ho tolti due, ottengo non più un albero. Beh, tecnicamente lo chiamano foresta, anche se è un termine che fa un po' ridere, che è di fatto un insieme di alberi disconnessi tra di loro, un grafo non più connesso. Se io invece aggiungessi almeno un arco, creerei un grafo che ovviamente era connesso, aggiungo un arco, rimane connesso, ma nasce un ciclo. Non posso aggiungere archi che non aggiungano cicli. Quindi se io rimango sull'albero, ci sarà un nodo, possiamo scegliere arbitrariamente un nodo speciale, a piacere. E lo chiamiamo radice. Allora io ho preso l'albero la, la, di prima e ho evidenziato uno dei vertici. A caso, eh. Lo potrei fare con un altro. Poi lo facciamo con un altro, vedete che sono due vertici, li ho scelti a caso. Allora, nel momento in cui scelgo una radice, automaticamente ho, sto inducendo un orientamento naturale nell'albero, nei vertici dell'albero e negli archi anche dell'albero quindi questo è un grafo non orientato eh? non abbiamo bisogno che il grafo sia orientato però eh, tu, se io parto dall'ardice e penso a come posso raggiungere tutti gli altri vertici partendo dalla dall'ardice eh, troverò un cammino solo e quindi questo cammino induce in qualche modo una direzione di espansione, una direzione di, di, di attraversamento del eh, albero partendo dal nodo radice. E quindi distingueremo, poi la terminologia si spreca no? perché a volte c'è una terminologia botanica in cui si parla della radice e si parla dei nodi foglie, che sarebbero quelli più lontani di tutti dalla radice. Altre volte invece c'è una terminologia genealogica in cui si parla di nodi padre nodo figlio. No? Eh, si usano un po' delle metafore Padre figlio per dire i, i nodi figli sono quelli che discendono, cioè vengono dopo e i nodi padri sono quelli che invece trovo ascendendo, tornando su verso la radice. Eh, si parla di rami, si parla di foglie, quindi questo sarebbe un rame, questo sarebbe un ramo, questo insieme di archi, questo sarebbe un nodo foglia e questo sarebbe un nodo radice, se vogliamo usare metafore botaniche. Sono tutti i termini che si usano <coughs> per rappresentare, diciamo così, le varie parti di un albero e le varie operazioni. Che si possono fare su un albero, però come dicevo, questo nodo non ha nulla di speciale, l'ho scelto io. Se avessi scelto quest'altro nodo, semplicemente alcuni archi si sarebbero dovuti orientare in qualche modo in un modo diverso. Quindi, questo che prima era un arco che io concepivo andare verso il basso, se la radice è questa, lo concepisco verso l'alto. Immaginate di prendere questo nodo qui, sollevarlo, che questa cosa qua sia fatta di fil di ferro lo sollevate, i nodi cadono verso il basso, si, ri si riarrangiano in un modo diverso. Quindi la possibilità di poter scegliere la radice può essere comoda a volte e vale solamente ovviamente se la struttura dati è un albero. Ne parlo perché più avanti avremo bisogno in un grafo complesso di riuscire a isolare o identificare un sottografo che sia un albero. Perché quando tu hai un grafo e hai miliardi di cammini possibili, eh, tu devi identificare un insieme di archi che rappresenti un albero all'interno di, di quel grafo, perché quell'albero ti codifica i cammini migliori, ad esempio. In modo non ambiguo, no? la cosa bella del grafo dell'albero è che una volta che ho scelto una radice, io ho uno e un solo cammino che mi permette di raggiungere qualunque altro nodo. Eh, beh, sui grafi pesati, nella, nella loro forma più semplice, noi attribuiamo un valore numerico che di solito è un numero reale, di solito positivo, se va bene non nullo, a un arco, eh? poi chiaramente bisogna ogni volta specificare eh, quali sono i valori ammessi, Gli archi con i grafi con archi a 20 peso negativo di solito creano problemi, eh? però in teoria non c'è nulla che ce lo vieta. E quindi in questo caso non è semplicemente un'etichetta ma può essere associata a un concetto di peso o costo nel usare un determinato arco. Eh, solitamente i grafi pesati sono grafi orientati ma non necessariamente, dipende. Quindi queste sono cose che in buona parte già conoscevate, abbiamo solo rinfrescato un pochino la terminologia. E Invece quello che ci interessa è chiederci, nei nostri programmi, come facciamo a usare appunto queste strutture dati a grafo. Um, un po' come quando abbiamo iniziato il corso abbiamo detto ma noi le strutture dati già ci sono nella libreria Java, che erano tutte le, Java, tutte le collection, in realtà non le abbiamo ancora conosciute tutte, ci mancano ancora le code. Um, e usiamo quelle senza preoccuparci troppo di come sono implementate, la stessa cosa possiamo fare con i grafi. Mm? Eh, oggi impariamo a rappresentare i grafi, costruirli, eccetera, poi nei prossimi giorni chiaramente faremo degli esercizi su dei dati che a, sua volta, che a loro volta siano strutturati in modo da richiedere una a grafo. Mm? Allora, in questo corso abbiamo scelto questa libreria che si chiama JGraphT, eh, che trovate in questo sito jgraph.org attenzione a questa t finale perché c'è un'altra libreria che si chiama jgraph senza la t finale che in realtà non c'entra niente perché serve per disegnare quelli che noi chiamavamo charts prima no? degli histogrammi, dei grafici di questo genere invece questa, è una, eh, questa libreria di jgraph.t non ha nulla di, di grafico no? di visuale eh? è puramente matematico um, quindi c'è questo sito che se non sbaglio ho aperto prima, no? che contiene la libreria e a noi interessa sicuramente la parte di download e anche la parte di documentazione, no? che sono diciamo così pubblicate su questo sito. Allora, vediamo un po' come, come lavorare. Eh, guardiamo insieme solamente l'installazione. Se vado a una pagina di download, eh, o meglio Qua. Eh, il suggerimento che ci dà per usare questa libreria è dire ah usa Maven che è, che è un sistema di compilazione che è in grado di andarsi a scaricare eh, le librerie da solo visto che noi cioè, in questo corso non, non ci siamo mai addentrati all'interno di Maven ehm, andiamo invece sul modo tradizionale quindi nella parte download possiamo scaricarci un file zip come sempre che poi viene scaricato, bla bla bla. Io come se per sempre non, non, non rischiare in aula, me lo sono già scaricato, è un file come questo, JGraphT 130zip Fate attenzione perché se andate a vedere anche cioè, su GitHub gli esercizi degli anni precedenti, i temi d'esame, eccetera, ovviamente negli anni precedenti usavamo delle versioni diverse di JGraphT e nell'ultimo anno e mezzo c'è stata una riorganizzazione abbastanza diciamo così, forte di alcune, di alcune delle classi principali. No? Per cui alcuni esercizi, magari risolti qualche anno fa, oggi non girano più nello stesso modo, perché adesso poi mh, quando entriamo nel dettaglio vi faccio vedere quali sono, vi indico quali sono i punti di, di, di differenza, perché appunto la libreria ha cambiato alcune convenzioni essenzialmente d'uso, alcuni nomi di classi, nomi di interfacce, eccetera. Uh, quindi non stupiamoci se poi per caso c'è il codice che non gira esattamente così va leggermente adattato quindi noi parliamo della versione che c'è oggi la 1.3 la 1.3 come sempre è uno zippone che contiene tanta roba tra cui tutta la documentazione il java doc eh, i sorgenti trovate anche su github ma qui c'è anche una copia completa di tutti i sorgenti e poi quello che interessa a noi è una cartella lib che contiene i jar già compilati della libreria. In realtà contiene vari jar, di cui uno è quello fondamentale, quello che ci interessa è questo qua, jgraph.t core. Quindi a noi, nei nostri progetti, servirà solamente questo file, jgraph.t core. Eh, tutti gli altri servono per eh, delle estensioni della libreria jgraph.t. No? Se volete fare, ad esempio, leggere o salvare su file dei grafi in un certo formato, c'è la, la libreria greygeograph.it-io, input-output, che, che vi può servire. E così via. In realtà c'è un file eh, di tutti questi già, ce n'è uno molto più grande degli altri, il bundle, che contiene tutto. Quindi se uno proprio essere sicuro ci mette, mette dentro questo, contiene già tutte le altre librerie. Eh? Ma per il tipo di, che, di, sì, di problemi, di esercizi che faremo noi, c'è sufficiente questo. Quindi io mi ero estratto fuori dal, dallo zip questo jar e lo useremo all'interno dei nostri progetti. Quindi se noi creiamo un progetto, se l'ho già aperto Eclipse. Se vogliamo creare un nuovo progetto, per ora facciamo solamente un progettino Java di esempio, esempio grafi, ok. possiamo aggiungere a questo progetto così come facciamo con le altre librerie una cartella nella quale copiare questo file e aggiungerlo al percorso di ricerca del progetto quindi questo è la libreria JGraph Core che contiene tutta una serie di package adesso diremo qualche cosa sul contenuto e sull'organizzazione di questa libreria e ovviamente delle classi e delle interfacce al loro interno allora ehm, chiamiamoci un piccolo main dentro il quale porteremo avanti qualche esempio allora it, polito, tdp no aspetta name, esempio ok, e fammi un main. ok allora, cosa contiene questa, questa libreria? quindi siamo qua, abbiamo aggiunto JGraphT core al nostro progetto cosa ci troviamo? Ci troviamo tutta una serie di, di, di package di cui org.jgraph.t, apriamo la pagina del javadoc così ce la vediamo direttamente in tempo reale, è il package principale che contiene l'interface, eh, diciamo la, la classe principale di tutto il package, che si chiama graph. Questa è la struttura dati madre, un po' come nelle collection, c'è la collection da cui derivava tutto il resto, qui c'è il graph da cui deriva tutto il resto e quindi è, i metodi definiti in questa interfaccia è un'interfaccia perché abbiamo detto che i tipi di grafo sono molti quindi sono implementati attraverso classi diverse però su tutti questi tipi di grafi le operazioni che posso fare sono quelle definite all'interno di questa interfaccia eh, poi ci sono ho evidenziato un altro package che è jgraph.graph che contiene le classi di implementazione dei grafi no? Questa è lui dice l'implementazione di varie tipologie di grafi varie classi di grafi no? c'è il grafo orientato, quello non orientato c'è il multigrafo, c'è il grafo pesato eccetera eccetera sono implementati da classi diverse e queste classi si trovano all'interno di questo package mm? um, questi sono le due se vogliamo package principali eh, può servire, magari per fare dei programmi di test, le classi del package generate che permettono di generare dei grafi automaticamente. Quindi generami un grafo completo, cioè che contenga tutti gli archi, generami un grafo col 20% di densità, generami un grafo che contenga dei cicli o eh, cose di questo genere, ci sono delle procedurine che generano casualmente ovviamente dei grafi che potremmo usare magari per fare dei test no, nei, nei, nei nostri programmi, per non doverci creare a mano. No? Ehm, e poi c'è un altro package, che è anche qua ho evidenziato, .alg, che in realtà è un contenitore di altri package. Alg sta per algoritmi e quindi dentro questo alg ci sono tanti sottopackage che riassunto in questa slide, in realtà ho canciati due o tre che erano ancora meno rilevanti degli altri, che eh, contengono già le implementazioni di moltissimi degli, algor degli algoritmi mh, che potremmo voler eh, utilizzare sui grafi. Ad esempio se abbiamo bisogno di cercare dei cammini di lunghezza minima o di costo minimo, eh, ci sono già. No? Eh, ad esempio ci sono gli algoritmi di connettività, ci sono gli algoritmi sui cicli, gli algoritmi sul... Ehm, short path, sui cammini più brevi eccetera eccetera quindi quando andremo avanti magari proveremo a accennare ma alcuni problemi, diciamo algoritmi che ci, sui grafi già li conoscete ecco, qua, qua dentro trovate già l'implementazione quindi raramente dovremo implementarci un algoritmo di quelli diciamo così, eh, da libro di testo di algoritmi eh, eh, sui grafi eh, devo dire che non tutte queste aree sono ugualmente coperte nel senso che se andate a vedere all'interno di alcuni ci sono veramente gli algoritmi fondamentali già implementati. Su altri invece c'è magari una classe, un algoritmo solo, eh, che vi dicono anche che, che la, la cui complessità, la cui efficienza magari non è, non è massima, c'è proprio dichiarato a volte nella documentazione, perché è una prima implementazione che ha fatto qualcuno. Quindi non abbiamo, diciamo così, la qualità e la completezza di tutti questi tipi di algoritmi non è uniforme tra i vari package. Però, come sempre, è un punto di partenza, se dobbiamo implementare qualche cosa andiamo a vedere se per caso non sia già fatto. Oltre a questi algoritmi in realtà c'è un altro package che non capisco perché non sia sotto ALG, ma l'hanno messo fuori, che si chiama traverse, che sono i meccanismi di attraversamento dei grafi. Forse l'hanno lasciato fuori perché è di fatto eh, la funzionalità di base, no? di cui parleremo eh, meglio domani. Quindi c'è questo grosso portafoglio di, di, di classi e metodi a nostra disposizione, come si usano? Allora, ehm, tutti i grafi devono essere istanze di una sottoclasse de, de, di graph. Graph è un'interfaccia, non è una classe, no? ma ormai siamo abituati a lavorare con interfacce come list e poi creare le classi concrete come array list. Eh, così come nelle collection un grafo è parametrizzato, quindi possiamo avere una collection di string oppure una collection di oggetti, che abbiamo definito noi, anche qua abbiamo un grafo che ha due generici, il tipo di vertice e il tipo di arco. Cioè chi ha, chi ha implementato la libreria JGraphT dice beh ok vuoi fare un grafo, io non ti obbligo a, dare, a, diciamo, a identificare i vertici con dei numeri interi, 1, 2, 3, 4, 5, O, B, C, D, e. Scegli tu qual è il tipo di oggetto che vuoi memorizzare nel grafo. Cioè, se il tuo grafo è un grafo che, che usi per rappresentare i collegamenti tra le varie città, allora come vertice usa l'oggetto città. Se è un grafo che vuoi usare per rappresentare i corsi universitari, eh, come vertice usa l'oggetto corso, ce l'hai già non devi crearti per forza un numero e poi dopo avere la difficoltà di mappare il numero identificativo del vertice con qual è il corso corrispondente. Quindi ci hanno permesso di poter dire, beh, in questo grafo i vertici sono oggetti di un certo tipo. Poi ovviamente come v posso usare integer se voglio usare dei numeri, posso usare string se voglio usare delle stringhe, ma posso usare qualunque oggetto, purché sia un oggetto identificabile purché io devo poter capire se due vertici sono uguali o diversi. Sto parlando dello stesso vertice o di due vertici diversi. Quindi l'oggetto che io uso per creare un grafo, per creare il vertice di un grafo, deve essere un oggetto in cui ho definito bene hash code equals. No? Lo possiamo anche capire perché dentro, internamente, lui usa dei set, degli insiemi, per rappresentare i vertici. E quindi per poter mettere un oggetto in un insieme deve avere hash code equals definiti bene. Ma noi ormai siamo abituati che gli oggetti hanno bisogno di un minimo di manutenzione per poter essere utilizzati. Questo è il tipo del vertice. Il tipo dell'arco? Il tipo dell'arco molto spesso ci interessa meno. Ci interessa meno perché le informazioni più importanti, spesso, eh, poi si può fare ciò che si vuole, spesso sono all'interno dei vertici. Allora la libreria ci mette già a disposizione due classi di arco, per non dovercene creare un'altra diciamo inutilmente da noi, che si chiamano default edge e default weighted edge cioè un arco di default se non pesato oppure un arco di default pesato, ecco l'unica cosa che spesso serve è la possibilità di rappresentare un peso sull'arco quindi noi come classe per rappresentare il vertice è la nostra, la nostra scelta, classe per rappresentare l'arco se è un grafo non orientato useremo default edge se è un grafo orientato useremo default weight edge se non ci piacciono perché abbiamo bisogno di rappresentare informazioni aggiuntive dentro gli archi bah, facciamo una sottoclasse di uno di questi due e tranquillamente lavoriamo okay? Le, gli algoritmi sono totalmente parametrizzati rispetto a questi due generici ehm, quindi unici requisiti appunto come dicevo che implementino s-code equals perché internamente usano set e mappe a manetta e quindi eh, altrimenti non funzionerebbe nulla, e, e basta. Allora dicevamo, che cosa si posso fare su un grafo, quali sono le operazioni che posso fare su un grafo? Adesso qua non si leggono, perché sono tutte appiccicate, ma sono quelle che sono definite all'interno dell'interfaccia graph. La, la, la documentazione della libreria è fatta abbastanza bene, no? quindi vi invito anche proprio a leggerla. Allora, quali sono i metodi? Questi metodi qui sono i metodi, immaginiamo di avere un grafo definito. Che cosa ci posso fare? Quali sono i metodi di base che mi, mi fornisce la libreria, quindi metodi per, per trovare elementi, per spostarmi, per aggiungere, per cancellare. Poi ci sono gli algoritmi che mi permettono di ottimizzare, eh, trovare sotto insieme, eccetera, eccetera. Quelli sono a parte. Parliamo allora proprio dei metodi di gestione, come su una lista, i metodi di gestione sono aggiungi, cancella e eh, ehm, contains, dimmi se esiste un elemento e dammi l'elemento nella posizione I, eh, sono, eh, sono i metodi di base con cui poi si costruiscono gli algoritmi. Allora, qui sono questi, questi metodi valgono su qualunque grafo, non sono tantissimi, quindi abbiamo, un, ovviamente abbiamo degli archi e dei vertici, quindi abbiamo un add vertex per aggiungere un nuovo vertice e un add edge per aggiungere un nuovo arco. Eh, lasciate perdere le varianti. Ad vertex, dato un grafo, aggiunge un nuovo vertice che ti passo come parametro. E se io ho due vertici, un vertice di partenza e un vertice di arrivo, posso creare un nuovo arco che collega quei due vertici. Poi qui c'è la variante in cui l'oggetto E, me lo sono già creato per conto mio, ma di solito non è così, oppure la variante in cui eh, lui, il grafo è in grado di generarsi da solo i vertici con un algoritmo che specifico a parte, ma non, non è il caso normale, nel caso normale sono queste due. E, un, eh, e una volta che li ho aggiunti posso interrogarli, nel senso che io posso chiedere al grafo dimmi quali sono gli archi che contieni edge set, che è un set di oggetti arco. Oppure, andiamo in ordine alfabetico in fondo, vertex set, dimmi quali sono i vertici di cui si è composto, che è un set di vertici. Quindi se ho un grafo e voglio iterare su tutti i vertici, stampami tutti i vertici uno dopo l'altro, basta iterare sul grafo.vertex set, che è l'insieme dei vertici stessi. Oppure posso avere, posso chiedere dato un arco, dunque edge set qua, edges of qua, dato un vertice, dimmi qual è l'insieme degli archi incidenti su quel vertice, entranti e uscenti. Quindi ho vari metodi per poter interrogare il contenuto del grafo. Parlavamo di, di grado, degree of, per quanto riguarda i grafi non orientati, ma poi c'è anche, se non ricordo male, l'incoming, l'in-degree e l'out-degree. Vertice. Quindi il numero di archi entranti separato dal numero di archi uscenti, ma quindi le definizioni che abbiamo visto prima nella carrellata di ripasso, di fatto ce le troviamo quasi uno a uno mappate sui metodi della classe. Lasciamo perdere i metodi remove che useremo molto raramente se non dire mai e poi per i grafi pesati ehm, abbiamo la possibilità di impostare il peso di un determinato arco. Quindi, eh, dato un arco che è già stato aggiunto al grafo, io posso impostare qual è il suo valore double, vedete che è il numero reale, come peso. Quindi purtroppo, oh, purtroppo no, ma, eh, per, eh, per creare un arco pesato, devo prima creare l'arco e poi segnargli il peso. Eh, anche questo metodo aggiunge un peso a un arco che però già deve esistere. Poi vedremo un altro metodo per farlo più, più facilmente. Quindi queste sono le operazioni di base, essenzialmente. Stavo guardando se c'è qualcos'altro di. vabbè, dati due vertici, dammi qual è l'oggetto arco che li collega, e dato... e dato un. aspetta eh, no, poi l'oggetto E, è... scusate, non l'ho visto, l'oggetto E è... è il default. Vabbè, lo vediamo dopo, è successo le slide. Quindi queste sono le operazioni di base, molto semplici. Abbiamo questa doppia collection, no, doppio, doppio set, set di vertici, set, set di archi che in qualche modo sono collegati tra di loro. Questi sono tutti i metodi che possiamo usare. Eh, dicevo, su tutti i tipi di grafo. Quali sono i tipi di grafo? Allora, graph è un'interfaccia che definisce i metodi di lavoro e però ha tutta una serie di classi di implementazione. Sulla documentazione trovate questa tabella. Che vi dà sulla prima colonna i nomi diversi di classi, mi sono accorto che questa classe qui, la prima, è ripetuta qua, quindi in realtà, sembra, se contate le righe, sono 17, in realtà sono solo 16 le classi, perché ce n'è una ripetuta due volte. E, e vi do una chiave di lettura. Allora, io ho riportato questi nomi, 16 classi, in questa tabella 4x4. Quindi, queste sono tutte le principali classi implementative di grafi. Allora, io immagino, immagino di avere un problema da rappresentare. Allora, sulla base delle caratteristiche del problema, io so se il mio grafo deve essere pesato o no, se deve essere orientato o no, se deve ammettere dei cappi, dei loop, oppure no, eccetera, eccetera. Allora, io mi faccio queste tre domande. Deve essere un grafo orientato o non orientato? Allora, tutte le classi di destra rappresentano grafi orientati, tutte le classi di sinistra rappresentano grafi non orientati. Quindi rispondendo alla mia domanda, il grafo deve essere orientato o no? Scelgo già in quale parte della tabella guardare, se nella parte destra o nella parte sinistra. Poi la seconda che mi fa, la domanda che mi faccio è, il grafo lo voglio pesato o no? Allora, qui ho indicato al centro i grafi pesati e nelle due colonne esterne i grafi non pesati. Quindi, Avendo queste due informazioni, orientato sì o no, pesato sì o no, mi restringo a una colonna. Perché ovviamente se prima avevo deciso che il grafo doveva essere orientato, avevo già solamente la parte destra della tabella, sapendo che deve essere pesato, mi sarà rimasta solamente la terza colonna. E quindi la classe che mi interessa, che mi serve, sarà una di queste. Quale? E vado a vedere, mi interrogo su quale flessibilità voglio avere sugli archi. Un grafo semplice, prima riga. Semplice vuol dire che gli archi devono essere orientati o non orientati, uguale, ma possono, può esistere tra, tra una, ogni coppia di vertici distinto un solo arco. Oppure, semplice ma ammetto i loop, i capi, self loop. Quindi può esistere un solo arco ma è permesso avere un arco tra un vertice e se stesso. Allora vado sulla seconda riga oppure un multigrafo, un multigrafo è un grafo in cui per ogni coppia di vertici distinti posso avere più archi, tanti archi quanti mi servono. Oppure posso avere un pseudografo che è un multigrafo che ammette anche i cappi, quindi tutte, tutte le possibilità. Quindi a seconda del, di questa risposta a queste tre domande, è orientato, è pesato, cosa voglio fare con gli archi, ed in, identifico facilmente eh, una, una classe che voglio usare poi non vi nascondo che eh, la prima riga la fa, specie, la fa da padrona che sono i grafi semplici quasi sempre hanno a che fare con grafi semplici eh, non orientato orientato pesato non orientato e pesato orientato Purtroppo c'è, per motivi diciamo così, storici, c'è un pochino di asimmetria, nel senso che soprattutto sulla parte sinistra, la parola undirected a volte c'è, a volte no. Vedete che qua c'è undirected, undirected, e qui invece non c'è. Mentre invece sulla parte destra, directed c'è praticamente sempre, quindi è un pochino più facile da, da decodificare. Questa libreria chiama default il grafo semplice con i cappi, che per loro è il grafo tipo normale. Però la, questa parola default in realtà non vuol dire nulla di particolare, cioè perché non è che sia default rispetto a niente. L'hanno chiamata così la classe nelle primissime versioni della libreria e così è rimasta. No? Quindi non, non ci serve. Questo è semplicemente un simple underrated graph, eh, con cappi, solo che anziché dire con capi, perché non, volevo, non sapevano come dirlo, hanno lasciato default davanti. Quindi se uno legge il nome della classe a volte crea un pochino di confusione. No? Però questa diciamo, leggenda colorata, mi sembra che mh, non, non, non lasci più spazio a dubbi. Allora, come facciamo a creare un grafo? Eh, usando i metodi di libreria, chiaramente. Allora, Prendiamo magari dalle slide dei grafi che abbiamo visto prima un qualche esempio. Non partiamo da uno pesato subito, partiamo da uno semplice. C'erano degli altri... erano tutti i numerini, ne volevo uno con le lettere, ma, ma le, ho, le ho fatte tutti con i numerini questi. Quindi, vai, dai, costruiamo questo. Proviamo a costruire questo grafo. Ok? Allora questo è un grafo come? Semplice? almeno questo qui è semplice poi noi non sappiamo se il grafo che dobbiamo costruire in realtà sarebbe un multigrafo quindi dovremmo avere archi multipli ma in questo caso qui non ne abbiamo nessuno no? quindi dovremmo conoscere diciamo, il tipo di problema ma per ora fidiamoci di questo esempio un grafo semplice non orientato, non pesato quindi come lo costruiamo? andiamo nel nostro main e dichiariamo una variabile di tipo graph, che giustamente se abbiamo aggiunto la libreria dovremmo trovarcelo, specificando i tipi. Quindi per ora nel nostro esempio questo grafo ha come vertici dei numeri interi, allora usiamo l'oggetto integer per rappresentare il vertice. L'arco non è orientato e quindi come tipo di arco usiamo semplicemente default edge. Scusate, l'arco non è pesato e quindi il grafo non è pesato e possiamo usare default edge come tipo di arco. E chiamiamo il nostro oggetto G. uguale, uguale new, devo creare a questo punto una nuova classe tra quelle disponibili. Allora abbiamo visto che questo grafo è, eh, torno, torno alla tabella, non orientato, quindi siamo sulla parte sinistra, non pesato, prima colonna, semplice prima riga, simple graph. Quindi mi serve un simple graph. Dove ovviamente qua i tipi posso non specificarli ulteriormente perché li ho appena specificati qua. Il, il costruttore di, di, dei grafi, di tutti i grafi, richiede un parametro strano. Richiede una classe, un oggetto di tipo classe, che corrisponda alla classe dell'arco. Prima lo faccio, poi lo spiego. Devo scrivere default edge.class. Perché? tutto cosa vuol dire? No? Di volta è il nome di una classe, chiaramente. L'attributo class è un attributo statico di qualunque oggetto, definito da object ereditato giù, che ehm, restituisce un oggetto che di tipo class, c'è cioè un oggetto che si chiama class, con la C maiuscola, che descrive come è fatta una classe. Eh, questa fa parte di una, di una parte di, di Java che si chiama eh, reflection, cioè avere oggetti e classi che permettono di parlare di oggetti, classi e metodi. Quindi all'interno del, all de, del, del programma posso ragionare sugli oggetti del programma stesso, no? è un livello di, di, di complicazione in più. Se io conosco, qui non, non sto facendo una new, non sto istanziando un arco, sto prendendo di fatto il riferimento che descrive qual è l'oggetto che rappresenta quell'arco. Io non posso passargli semplicemente il nome della classe, lui non saprebbe cosa farsene dal nome, Ha un oggetto, oggetto class che descrive il mio edge. Perché gli serve? Ma gli serve per poter creare il grafo, perché noi abbiamo visto che quando voglio creare un grafo posso aggiungere i vertici. E quando aggiungo un vertice, l'oggetto V glielo passo io. E quindi il grafo, la libreria del grafo, prende l'oggetto che gli do e lo usa come vertice. Lo mette nel set dei vertici. Ma quando aggiungo un arco, gli do tipicamente il vertice di partenza e il vertice di arrivo. E lui costruisce un arco e addirittura per gentilezza me lo restituisce. Mi dice, guarda, l'oggetto che ho creato è questo. Però questo vuol dire che lui, il metodo ad edge, deve lui creare l'arco, fare la new di un oggetto di tipo arco. E come fa lui a sapere qual è il tipo di quell'oggetto? Non può saperlo. Eh? Un metodo generico non può interrogare, ma sono generico su che cose? Non è esplicito. Eh? Eh, oltre al fatto che nascerebbero delle complicazioni sull'ereditarietà. E allora lui mi chiede la gentilezza di dirgli, senti, ma eh, qual è la classe degli oggetti che, voglio, che devo creare tutte le volte che tu hai bisogno di creare un arco? Questa. No? Quindi gli do il parametro con cui la sua factory interna di archi è in grado di creare gli archi. E questo è il prezzo da pagare per poter scegliere io quale oggetto usare come arco. È solamente nella fase new, nella fase di creazione dell'oggetto, dell per il resto non ci, non ci dà fastidio. Semplicemente per come funziona internamente l'ereditarietà non è in grado, e i Generics non è in grado di prendersi da solo che l'arco che voglio usare è questo, ma devo dirgli io qual è il tipo di arco che voglio usare, che per noi sarà sempre la stessa cosa, eh? sempre uguale. Ok, a questo punto ho creato un grafo vuoto, poi al grafo possiamo aggiungere dei vertici, ad vertex, e vedete che adesso ad vertex si aspetta un parametro di tipo intero perché intero? Perché l'ho dichiarato qui, quindi per lui adesso il vertice non è altro che un, oggetto, un numero intero. Se avessimo aggiunto anziché integer, corso, esame, città, eccetera, si sarebbe aspettato un oggetto di quel tipo. Quindi abbiamo nel nostro esempio dall'1 al 6, e vabbè, 1. molto pigramente, vado di copia e incolla. 3, 4, 5, 6. E questo è già un grafo. Volendo posso già stamparlo. Mi stamperà già un, un metodo toString che impareremo ad apprezzare. Che, eh, mi stampa già il grafo in una forma molto semplice se io lo eseguo lo stampa così e che va, diciamo così, di pari passo alla definizione matematica un grafo è un insieme, una coppia di due insiemi, un insieme di vertici un insieme di archi quindi ho, oh, parentesi tonne, il grafo è fatto di due pezzi Primo pezzo i vertici, che sono i numeri da 1,6. Secondo pezzo gli archi. Adesso non ce n'è nessuno, è vuoto. Non ho ancora aggiunto nessun arco. Però i vertici ci sono. A questo punto posso provare ad aggiungere gli archi usando l'add edge, che richiede semplicemente una coppia di vertici di partenza e di arrivo. Quindi in questo caso un arco tra 1, 2, 1, 5, 2, 5, quindi G punto ad edge 1, 2, G punto ad edge 1, 5, G punto ad edge 2, 5, poi cosa abbiamo eh, nella figura? Ancora 3, 6. AddEdge riceve come primo e secondo parametro degli oggetti di tipo vertice, quindi in questo caso degli integer, che possono essere gli stessi oggetti che ho inserito qui o degli altri oggetti che siano equals a quelli precedenti. Ciò che fa i vertici sono dentro un set. Quindi ciò che fa l'add edge è va a cercare, innanzitutto cercare nel vertex set qual è il vertice che corrisponde al parametro che gli ho passato. Può essere lo stesso oggetto oppure può essere un altro oggetto che sia uguale a questo. No? Che secondo le scode equals sia uguale. Questo teniamolo a mente perché poi quando costruiremo dei grafi del genere del database magari abbiamo un momento in cui creiamo degli oggetti per i vertici, un altro, in cui dobbiamo, un altro momento in cui dobbiamo creare gli archi, in quel momento i vertici li, li, li dobbiamo ricreare o dobbiamo creare un oggetto che sia uguale no? ce ne occuperemo meglio domani eh, internamente lavoro con degli insiemi no? quindi ciò che gli passo qua qui i, suppone che i vertici siano già stati creati quindi il vertice 1 e il vertice 5 deve già esserci eh? e quindi a questo punto Semplicemente abbiamo, nella stampa, ci fa vedere l'elenco dei vertici, virgola, l'elenco degli archi. E l'arco è rappresentato con una notazione insemistica, ricordiamoci che questo è un grafo non orientato, e quindi 1, 2, 2, 1 devono essere indifferenti, lui me lo ricorda mettendomi delle parentesi graffe. Questo qua è un grafo con 6 vertici e 4 archi, molto semplice. Se volessimo costruire anche l'altro grafo che c'era qui in figura, che invece è un grafo orientato con degli archi diversi, si può fare facilmente. Ad esempio, dobbiamo creare un altro grafo ovviamente: sempre integer, sempre default edge. Per ora non, non usiamo i grafi pesati. G, chiamiamolo G2, new, questo non sarà più un simple graph, ma un simple directed graph, orientato, non pesato, semplice. Simple directed graph. Default edge, punto class. E anche qua possiamo aggiungere a G2 no? tutti gli archi. Ne approfitto per fare la conoscenza con un'altra classe. Se io ritorno nell'algoritmo, perché adesso ciò che dovrei fare è aggiungere di nuovo gli stessi vertici all'altro grafo. E più, poiché sono pigro. Esiste, e non sono l'unico pigro al mondo, esiste una classe che si chiama nel package org.jgrapht, quello principale. Noi abbiamo usato l'interfaccia graph. C'è anche un'altra classe, questa è una classe, non è un'interfaccia, che si chiama graphs con la s, che è una collection of utilities. Cioè, se sei pigro e ti accorgi che stai facendo la stessa cosa più volte, probabilmente qua dentro c'è già qualcuno che ha messo un metodo per farlo. Ad esempio c'è un metodo, ad, oh, ah, questa classe, non mi ricordo di dire, Graphs, è, contiene solo metodi statici. Sono tutti metodi statici, quindi li chiamo semplicemente con Graphs. il nome del metodo, non devo crearmi nessun grafo, non sono metodi de, del grafo. Eh, ad esempio io voglio creare un grafo nuovo e aggiungere, mettere in quel grafo nuovo tutti i vertici di un grafo già esistente, cioè, lo, lo posso fare con, con un'istruzione sola, no? quindi anziché fare un ciclo for lo faccio fare a voi. Eh, così come questo altro metodo che non abbiamo usato prima, se siamo pigri può essere utile, add edge with vertices, cosa fa? Aggiunge un arco tra due vertici. No scusate non è questo, Qui sotto. quello sotto. Questo sì ma è diverso, eh, quello che, di cui pensavo è questo aggiunge un grafo g, un arco, tra due vertici e se per caso quei vertici non erano già stati definiti li aggiunge. Quindi ti evita di dover prima aggiungere i vertici, poi aggiungere gli archi. Fai che aggiungi gli archi e man mano che lui si trova un vertice che non ha ancora visto lo aggiunge al grafo, proprio per massima pigrizia. Ed eventualmente anche il peso. Mm. Add edge with, with vertices. Quindi qua ci sono una serie, andiamo, uh, le, andre, le andremo a pescare qua e là, una serie di metodi di comodità essenzialmente, nulla che non si possa fare con i metodi direttamente di graph, però ci semplificano un pochino la vita a volte. Quindi, poiché dicevo sono un pigro, graphs punto, graphs, da qui, punto, add all vertices, in cui gli passo una, un grafo e una collection. Il primo argomento è un grafo, gli passo G, il grafo vecchio, no scusate G2, il grafo a, a cui voglio il primo parametro di questi metodi di, di graphs è sempre il grafo su cui voglio lavorare. Essendo metodi statici devo passarglielo come parametro. E poi il secondo parametro in questo caso è la collection. Quali vertici vuoi aggiungere? Beh tutti quelli di G. G.VertexSet. Da G estraggo il set di vertici e lo uso per creare. È raro, è devo lavorare con due grafi, però l'ho usato come pretesto per conoscere la classe Graphs. A questo punto devo semplicemente più aggiungere gli archi. E qui non c'è automatismo, me lo devo fare a mano. 1, 2, 2, 2. Ah no, no, attenzione. Non va bene, perché io ho un cappio qua quindi non devo scegliere un simple directed graph ma un default directed graph altrimenti quando cerco di aggiungere quell'arco non mi lascia non lo aggiunge quindi devo correggere, non è simple ma default poi non cambia nulla quindi aggiungiamo g edge Abbiamo detto 1-2, 2-2, 2 poi 2-5, 2-4, 2-2, 2-4, 2 ce l'ho, poi partiamo da 4, 4-1, 4-5. poi abbiamo cinque, quattro e sei. Vediamo un po. Allora, questa seconda riga mi dà la rappresentazione di un grafo orientato. Che sia orientato me ne accorgo dal fatto che gli archi sono rappresentati come coppie, quindi coppie ordinate, e non come insiemi che per la natura sono disordinati. I vertici sono gli stessi, ovviamente, e gli archi sono quelli che ho aggiunto senza particolari sorprese. Allora, ricordiamoci solo che questi sono dei set, quindi se l'ordine con cui compaiono questi elementi è diverso dall'ordine in cui li abbiamo inseriti, non dobbiamo stupirci. Okay, non c'è nulla di male perché sono degli insiemi, quindi può darsi che la funzione di hash li rimescoli internamente. In questo caso mi sembra che siano rimasti uguali, ma a priori non è detto. No? Non il grafo non ti promette di mantenere l'ordine dei vertici secondo l'ordine in cui inserisci. Non è una lista ma è un insieme. E questo è il passo, il passo principale, no? creare un grafo. A questo punto, una volta che l'ho creato, posso farci delle operazioni sopra di esplorazione in qualche modo. No? E l'operazione più semplice che faremo è partire da un vertice e cercare di trovare quali sono i vertici adiacenti raggiungibili, eccetera. No? Però per farlo ovviamente non, ci mortiamo, non possiamo passare le giornate a creare i grafi a mano un arco alla volta, di fatto per noi la creazione del grafo sarà leggere dei dati da un database e creare gli archi corrispondenti, eh, i vertici e gli archi corrispondenti ai dati contenuti nel database che ci interessano. Quindi domani ci occupiamo di questa parte, cioè come popolare dei grafi direttamente da un database, seconda, e questo che ovviamente dipenderà molto dal tipo di problema, e poi cominciare a navigare, cioè visitare l'interno del grafo usando questa libreria. Oggi mi fermo qua, il tempo è finito e ci vediamo domani.